Bene, siamo arrivati alla parte terza, che è la parte diciamo centrale, quella che dà il titolo al nostro seminario, le licenze per dati, e infatti il titolo della parte terza è le licenze open per dati, ma ho messo qui fra parentesi Rectius, quindi più propriamente, le licenze per banche dati, Ok? per i motivi che abbiamo già spiegato nel, nel, nell'introduzione e che non vi ripeto. Iniziamo a capire che cosa si intende per open data. No, perché ci siamo riempiti molto la bocca con questo open data, open data, ma poi ci vuole una definizione. E eh, la comunità scientifica ci ha messo un po' per arrivare a ehm, eh, come dire, accordarsi su una definizione che sia condivisa. La stessa cosa su succede per il termine open access. Non so se no, chi si occupa di, di letteratura scientifica, che lavora nell'ambito accademico sa che uno dei termini più abusati è proprio open access ah ma sì ma il mio, il mio, mio paper è in open access dove lo trovi? E eh, sul sito dell'editore ti registri e te lo fanno vedere in pdf quella roba lì non è propriamente open access se voi andate a leggere la definizione di Berlino la, la, la dichiarazione di Berlino del 2003 che dà una dichiarazione una definizione chiara di quello che deve essere open access oggi non, è, non devo fare una lezione sull'open access quindi ve lo risparmio ma la stessa cosa succede con la definizione di open data cioè open data non basta che io ti ho dato i dati, perché se voi avete bisogno appunto dei, dei, dei dati, del, non so, dovete fare una ricerca per verificare se ci, se ci siano state infiltrazioni mafiose all'interno di un comune e fate un accesso agli atti, vi dicono sì sì, ma noi vi diamo eh, i bilanci del, degli ultimi vent'anni, ma te li, danno, te li danno in un formato cartaceo Fotocopiato con una risoluzione brutta e tutto lo devi scartabellare a mano, quella roba lì è open data? No, la definizione di open data dice di più. Ok, quindi per essere open data ci vuole anche un aspetto relativo al formato e al fatto del, del rendere i dati cosiddetti machine readable, cioè facilmente masticabili e leggibili dalla macchina. Ad ogni modo, la definizione che eh, cioè le fonti per questa definizione sono, sono la, il, per l'ambito italiano il codice dell'amministrazione digitale, cioè. Un, un testo normativo, un decreto legislativo del 2005, che poi è stato aggiornato più volte, che si occupa di tutte eh, le norme relative all'amministrazione all digitale, alla pubblica amministrazione digitale, e eh, in ambito invece più internazionale, ma che sono sostanzialmente le due definizioni coincidono, è quella che si trova nella, nella Open Definition redatta dalla Open Knowledge Foundation, che è una fondazione inglese che si occupa un po' di fare divulgazione sul tema degli open data e rilascia anche le licenze tra cui la cosiddetta ODBL ehm, quindi partendo da questa definizione un dato è aperto se è liberamente usabile, riutilizzabile e ridistribuibile da chiunque per qualsiasi scopo soggetto al massimo alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo cioè già ci ha detto sostanzialmente che delle licenze Creative Commons che sono sei non vi ho fatto vedere una slide con le sei licenze creative commons perché davo per scontato che in questa sede si sapessero, si conoscessero, forse avrei dovuto metterla, ehm, delle sei licenze Creative Commons. In realtà solamente due sono buone, cioè le più libere, tornando alla, alla slide con la, con la gamma dei, dei, dei diritti, no? Cioè, ipotizzate che qua ci siano sei gradazioni, sei gradazioni di grigio. Solamente quelle più verso il PD, verso il pubblico dominio, sono considerate open data. È la stessa cosa che succede con l'open access. Se voi leggete la dichiarazione di Berlino, la dichiarazione di Berlino dice che per essere una pubblicazione scientifica per essere l'open access, deve al massimo richiederti l'attribuzione la e il condividere lo stesso modo, lo share alike. Tutto ciò che è non commercial no derivatives, cioè non, non usi commerciali e non opere derivate, già esce dalla definizione globalmente e a livello internazionale condivisa di open, open access e di open data um, quindi questa è la premessa cioè dobbiamo arrivare a quella roba lì cioè trovare delle licenze che ci permettano di rilasciare i dati con al massimo queste due, queste due limitazioni e quando si è iniziato a parlare dell'argomento era la seconda metà degli anni 2000 No? le licenze creative Commons, come vi ho detto, sono arrivate nel 2002, di open data si è iniziato a parlare, Vabbè, insomma, della libera disponibilità dei dati, si parla da quando è nato il mondo, cioè nel senso che eh, anche il tema open government è sempre esistito, cioè si è sempre parlato del fatto che il cittadino debba avere il più possibile accesso ai dati della pubblica amministrazione per poter controllare il corretto operare della pubblica amministrazione, ma è solo con la diffusione di internet come fenomeno di massa che questo, questo diritto, questa... Questo, questo, diciamo, questo scenario diventa realizzabile e infatti dalla seconda metà degli anni 2000 si inizia a pensare al tema dell'open data e qualcuno comincia a sollevare il problema cioè le licenze che abbiamo e all'epoca nei primi anni 2000 erano le creative commons in versione 1 o 2 forse non erano arrivati già alla versione 2 sono sufficienti, sono opportune funzionano nel mondo dei dati Alcuni hanno detto sì, usiamo, abbiamo le Creative Commons, usiamo le licenze Creative Commons. Quello che ha fatto OpenStreetMap nei primi anni. è eh, Piccolo problema, quando poi si sono accorti che le licenze Creative Commons venivano dal mondo anglo-americano, anglo dal mondo americano, eh, statunitense, si erano accorti no. alcuni giuristi che nelle licenze Creative Commons non si menzionava il diritto sui generis. Quindi il famoso diritto che vi ho eh, illustrato nella prima parte del nostro seminario che è quello che sta alla base di tutto il nostro discorso, in realtà non era licenziato dalla licenza di Creative Commons. E quindi non essendo licenziato dalla licenza di Creative Commons ricadi nel default, cioè ricadi nel fatto che il titolare del diritto non te l'ha concessa quella libertà. E quindi una Creative Commons 2.0 applicata, applicata ad un progetto come OpenStreetMap, ma anche a qualsiasi altro progetto che abbia l'obiettivo di fare open data, in realtà non ha fatto davvero open data, perché il titolare del diritto non ha liberato quel diritto cioè non avete l'autorizzazione a fare a scaricare come, come, a estrarre parti sostanziali dalla banca dati e quindi di fatto non servivano Non avevano, vedete io l'ho intitolato questa slide il problema delle licenze che non licenziano cioè che non autorizzano e non liberano il diritto sui generis però ho messo tra parentesi ora superato cioè è un problema che per fortuna è stato superato ma ci sono stati degli anni un po' delicati ci sono stati degli anni che hanno eh, richiesto un po' di riflessione, io mi ci sono trovato anche coinvolto personalmente perché il, il, nel mio dottorato di ricerca ho fatto un internship come volontario a Creative Commons nel 2011 ed erano proprio gli anni in cui si stava discutendo quella roba lì, cioè a San Francisco si erano accorti che il mondo non è tutto come gli Stati Uniti, no, purtroppo gli americani sapete che hanno un po' questa tendenza a pensare che loro fanno una cosa e tutti gli altri la gli, tanto tutti gli altri si adatteranno a loro e, e li seguiranno in quel caso purtroppo c'era un problema giuridico cioè se tu, mi fai, se tu Creative Commons mi mandi fuori delle licenze che non trattano un, un, un certo tipo di diritto che però in Unione, in Unione Europea è invece un, un diritto riconosciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi scatta automaticamente nel momento in cui uno produce una banca dati le tue licenze Creative Commons purtroppo qua da noi non funzionano e quindi siamo costretti come europei a creare delle licenze locali e allora la prima soluzione fu questa ovvero all'epoca le licenze creative commons venivano adattate nei vari paesi non so se vi ricordate ma le licenze creative commons erano sottoposte ad un'attività di porting cioè venivano non solo tradotte in italiano ma adattate al contesto giuridico italiano che è una cosa ben diversa dalla semplice traduzione Okay. e quindi si, si scelse di questa strada, cioè di, nel, nel lavoro di porting, quindi quando arrivarono le 3.0, italiane, spagnole, tedesche, francesi, cioè le, le versioni localizzate dei vari paesi che avevano il diritto sui generis, si pensò di fare questo, cioè inserire una clausola che non licenziava il diritto sui generis, ma rinunciava al diritto sui generis, Ok? Quindi la soluzione è il pubblico dominio, ovvero io, titolare della, del, del cosiddetto diritto sui generis, ti dico che liber, mi libero di questo diritto in modo radicale, cioè io ti prometto che non eserciterò mai più questo diritto sui generis. Quindi di fatto erano delle cc che però avevano una componente di pubblico dominio, che era questa clausola qua, e lo diciamo, lo, la leggiamo così capiamo. Qualora l'opera concessa in licenza includa una o più banche dati, sulle quali il licenziante è titolare di un diritto sui generis, ai sensi delle norme nazionali di attuazione della, della, della direttiva del 96, il licenziante rinuncia a far, valere, a far valere il diritto corrispondente. Quindi in realtà non stanno davvero dando una licenza sulla banca dati, ma stanno dicendo che non c'è ness, nessun diritto sulla banca dati. Quindi sulla banca dati c'è un diritto, una sorta di pubblico dominio artificiale. Quello che nel, nel, nel linguaggio di Creative Commons sarebbe il CC0, la licenza. Il Public Domain Waiver, la rinuncia al, al diritto. Eh, questa è stata una soluzione che io ho chiamato soluzione intermedia, perché in realtà non era soddisfacente, eh, rilasciata nel giugno del 2011, cioè le, CC3, le CC in versione 3.0 italiana sono state rilasciate nel 2011, ma sapendo già che sarebbero arrivate nel giro di poco tempo le 4.0 che sono quelle attualmente in vigore. Eh, perché non era soddisfacente questa soluzione? Perché, perché si creava incertezza cioè da un lato c'era una licenza che diceva puoi fare alcune cose ma devi rispettare le condizioni del BY o del BY SA ma nello stesso tempo se hai un diritto sui generis cioè, eh, se parliamo di banche dati sostanzialmente il diritto sui generis fai, fai come non se non ci fosse sostanzialmente si creava una contraddizione perché dal punto di vista del diritto d'autore l'autore vantava ancora dei diritti e ti li licenziava secondo i termini della licenza dal punto di vista del mero diritto sui generis invece ti diceva fai quello che vuoi perché tanto io non, non, non eserciterò mai questo diritto ed ecco che allora si andò in un'altra direzione però nel frattempo, nel frattempo la Open Knowledge Foundation aveva messo fuori la licenza DBL la licenza DBL è di fatto una sorta di Creative Commons pensata invece solo per la banca dati e quindi concepita per licenziare il diritto sui generis ok quindi a tappare il buco è arrivata a tappare questo buco in quel periodo di interregno tra le licenze, le licenze senza Creative Commons senza diritto sui genesi e le 4.0 che sono arrivate nel 2013, è arrivata in mezzo all'OdBl. E quindi nel 2009 un gruppo di giuristi inglesi, poi confluiti nella Open Knowledge Foundation, redige e diffonde la Open Database License, abbreviata come ODBL, che viene poi adottata anche da OpenStreetMap e diventa una delle più diffuse licenze Open Data. Okay. Quindi la transizione della, del, di OpenStreetMap alla ODBL è avvenuta proprio in quegli anni quando ci si è accorti che la, Open, scusate, che la Creative Commons CC BY SA che loro avevano adottato in versione 2.0 non funzionava sui loro dati e quindi di fatto il, il, la banca dati di OpenStreetMap Open non era davvero licenziata con diritto sui generis, cioè sul piano del diritto sui generis e in attesa che arrivasse una licenza di Creative Commons risolvesse il problema allora hanno detto no adottiamo la odbl che è stata guarda caso fatta in inghilterra nello stesso posto in cui è nato anche il progetto open street map infatti c'è una stretta anche se gli enti che hanno rilasciato la licenza sono separati le foundation sono separate però c'è una certa connessione tra, tra i due mondi cioè tra il fatto dell'uscita della, dell della licenza dell odbl e ehm, il successo del progetto open street map in quegli anni eh, piccolo problema che da quel momento in poi si è creato un fork, si è creata una, una divisione cioè di progetti che hanno seguito eh, il modello di OpenStreetMap e hanno adottato la licenza DBL e di progetti che invece hanno atteso l'uscita, quindi quello che vi faccio vedere in questa slide hanno atteso l'uscita della licenza Creative Commons 4.0 la licenza Creative Commons 4.0 invece finalmente risolve il problema del diritto sui generis cioè dopo una lunga riflessione Creative Commons rilascia la versione 4.0 delle licenze che contengono apposite clausole per gestire il diritto sui generis purtroppo ci è avuto del tempo da quando ci si è accorti più o meno del problema che erano il 2007-2008 e si è iniziato a parlare di quel, di, di quel tema ad arrivare al 2013 purtroppo ci è avuto del tempo e nel frattempo alcuni progetti si erano auto, diciamo, attivati diversamente come OpenStreetMap in Italia era nata la IODL, dopo ve la faccio vedere ma licenza attualmente deprecata e non più utilizzata, però la, la IODL, Italian Open Data License, era una licenza che voleva rispondere a quell'esigenza, al fatto che le Creative Commons non funzionavano bene per fare quel lavoro. Quindi le, le versioni 4.0 delle Creative Commons, a differenza delle versioni precedenti, ehm, non, hanno, eh, non hanno versioni nazionali e hanno un unico test utilizzabile in tutti i paesi, cioè le licenze 4.0 non, non sono state sottoposte a un porting nazionale la licenza che trovate adesso sul sito Creative Commons viene chiamata eh, licenza 4.0 international cioè è uguale in tutto il mondo semplicemente trovate delle traduzioni in italiano come lo stesso modello è lo stesso identico modello delle licenze G G GNU GPL e simili cioè tutte quelle del progetto GNU non vengono adattate per il singolo ordinamento la licenza GPL è una e sempre è sempre uguale a se stessa viene al massimo tradotta nelle varie lingue, questa cosa dal punto di vista giuridico a voi sembra sottile ma non è da poco, perché adattare una licenza al contesto italiano vuol dire, ad esempio, nelle Creative Commons parlare della SIAE e di tutti i problemi che una licenza Creative Commons poteva avere con la CIA. e Infatti, fino alla, fino alla versione 3.0, se voi leggete il testo italiano delle Creative Commons ci sono delle clausole che parlano della SIAE, cosa che ovviamente un, un americano non potrebbe capire e non, non sarebbe nemmeno interessato, ok? Ecco, Creative Commons dalla 4.0 ha deciso di fare un, un, un passo diverso, di cambiare approccio, di dire la licenza è una sola e poi lasciamo che siano i giudici dei vari paesi ad eventualmente interpretarla, ad adattarla, alle loro, adattarla no, ad interpretarla alla luce delle proprie norme, delle norme locali, ok? che okay? è il modello che è stato utilizzato dalla Free Software Foundation per le sue licenze di software e che in realtà a conti fatti è quello più vincente, è quello che crea meno problemi. Perché comunque anche se noi facciamo un porting delle licenze non riusciremo mai a prevedere tutte le varie ipotesi e diventa un lavoro massacrante. Piccola annotazione: visto che siamo al, Pol al Politecnico di Torino, il porting delle licenze Creative Commons per quei, fino alla versione 3.0, quindi fino al 2012, è stato fatto proprio qua. Perché Creative Commons Italia, la, diciamo il chapter, il chapter italiano di Creative Commons era, era, era al, presso il centro Nexa del Politecnico di Torino, e quindi era un gruppo di informatici, di ingegneri informatici e i giuristi dell'Università dell Statale qua di Torino che hanno fatto questo lavoro, capitanati il professor Ricolfi e il professor De Martin, che immagino conosciate. Ecco, dal, da un certo punto in poi, Creative Commons ha detto, non c'è più bisogno di fare questo lavoro perché noi rilasceremo le licenze in versione international, uguale per tutti. Al massimo c'è solo, solo bisogno di farne delle traduzioni. Il testo che adesso vi mostro, infatti, è l'articolo 4 della licenza in versione 4.0 e come vedete è in italiano questa è una traduzione letterale, una mera traduzione del testo eh, della, attuale, della licenza attualmente in vigore e vedete che invece la licenza, eh, al contrario di quelle precedenti tratta molto precisamente il diritto sui generis cioè questo articolo fino alla nella licenza, nella licenza in versione 3.0 non c'era ok? quindi è stato aggiunto un bel pezzo di testo nella licenza Leggiamolo perché è l'unico modo per comprenderlo e per commentarlo insieme. Allora, laddove i diritti concessi in licenza dovessero includere il diritto sui generis e sulle banche dati, che si applichi al tuo, al, al, al tuo utilizzo del materiale concesso in licenza, a, al fine di evitare dubbi, l'articolo 2 ti concede il diritto di estrarre, riutilizzare, riprodurre e condividere tutti i contenuti della banca dati o una loro parte sostanziale. Ecco la licenza del diritto sui generis. Cioè vi ha autorizzato a fare quello che il diritto sui generis in realtà riserva al, al costitutore. Quindi ti concedo la possibilità di estrarre, riutilizzare, riprodurre e condividere tutti i contenuti della banca dati ad una loro parte sostanziale. B: Se tu estrai tutti i contenuti della banca dati o una loro parte sostanziale e li incorpori in una banca dati su quale tu eh, detieni il diritto sui generis, allora la banca dati sulla quale tu detieni il diritto sui generis costituisce materiale elaborato. E quindi se ho utilizzato una licenza che ha uno share alike, che dopo vedremo, scatta anche il discorso della, della derivazione, del, dell'obbligo di applicare la stessa licenza anche sul database derivato. E tu devi adempiere alle condizioni, eh, condizioni dell'articolo 3 eh, se tu condividi tutti i contenuti della banca dati o una loro parte sostanziale. A fine di evitare dubbi, il presente articolo 4 si aggiunge ai e non sostituisce i tuoi obblighi ai sensi della presente licenza pubblica, laddove i diritti concessi a licenza dovessero includere i diritti d'autore simili abbiate pazienza, è scritta da giuristi, questo è il linguaggio a cui io sono avvezzo, capisco che per voi sia un po', un po arcaico, anche un po' sint sintatticamente, un po' macchinoso, però è così che si scrivono i testi giuridici. Okay. Ehm, arrivo, se riesci a, a, a contenere, volevo vedere un attimo, sì, no, ok, se è legato a questa slide, allora sì, ok, prego. Ho il, punto B della... il punto B serve per dire, okay, allora, visto che non è chiaro eh, il concetto di opera derivata sul, sul mondo delle banche dati, allora cerca di chiarirlo in questo modo, capisco che non sia così chiaro a questo punto, però non c'erano tante altre parole per dirlo, cioè eh, il concetto di opera derivata nel mondo musicale o, o cinematografico o testuale è abbastanza noto, cioè Um, creare un'opera derivata da un brano musicale è il remix classico esempio, no? oppure creare un'opera derivata da un, da un romanzo è farne la versione teatrale o il film, quelli sono classici esempi quindi non c'è tanto bisogno di spiegarlo, creare un'opera derivata da una banca dati è eh, bisognava spiegarlo bene perché da, da, da, questa, da questo punto B ricadono poi si generano delle conseguenze nel caso del, dello share alike, cioè se io applico una licenza cc by sa, cioè attribution share alike su una banca dati, allora il, lo share alike è, obbliga colui che fa una, una banca dati derivata ad applicare la stessa licenza anche sulla banca dati derivata. Allora questo punto B ci dice che se tu estrai contenuti della banca dati o una loro parte sostanziale, li incorpori in una banca dati sulla quale tu detieni diritto sui generi, cioè quindi fai un'attività di estrazione vai a mettere all'interno di una banca dati allora quella banca dati diventa, diventa a tutti gli effetti una banca dati derivata e quindi il okay. soggetto lo, e soggetto lo -like. Esatto. se non c'era questo chiarimento ci sarebbe e io questa cosa in un mio articolo l'avevo detta prima che loro lo facessero non era così chiaro in una banca, il, il concetto di, di, di opera derivata nel mondo delle banche dati perché a volte in un, in un dataset, pensate a un dataset in csv a volte il, il aggiungere cioè fare una, una banca dati derivata altro non è che aggiungere una colonna e quindi tu puoi dire ma no ma io non è che ho, è che ho modificato la banca dati non ho fatto un'opera derivata come farne un remix per un brano musicale ho semplicemente aggiunto una colonna ma quella colonna la puoi sempre togliere io ti faccio un bottoncino in alto in cui ti faccio vedere o non ti faccio vedere questa mia modifica e eh, loro con questa definizione hanno in un certo senso forzato un po' il meccanismo e chiarito che no Quell'attività lì, se tu vai a estrarre una parte sostanziale e a metterla in una banca dati fatta da te, quella, quella roba lì crea un link, crea una derivazione, una, un rapporto di derivazione. Ok? Eh, questa cosa qui non è da poco e soprattutto, attenzione adesso si apre un thriller, è fatta in modo diverso nell'ODBL. Quindi, utilizzare ODBL che è idealmente l'equivalente di una ccby sa, e utilizzare questa, che è la CC BY SA in versione 4.0, non è la stessa cosa. E quindi le due licenze non sono compatibili l'una con l'altra. Non potrò mai mettere insieme dati che arrivano da OpenStreetMap con dati che arrivano da un progetto separato che ha una licenza CC BY SA. Quindi la più grossa rottura di scatole del mondo del, dell'open data. Infatti, arriverò a dire alla fine di questa parte del, del seminario, che le licenze con clausa share alike andrebbero non utilizzate punto cioè se uno vuol fare dei progetti open data dovrebbe capire che le licenze share alike o ODBL non sono in realtà quelle migliori adesso arrivo a spiegare perché allora arrivati finalmente alle licenze 4.0 ecco che abbiamo il quadro completo <coughs> queste sono le tre famiglie di licenze che possiamo utilizzare per fare open data quindi strumenti giuridici per l'open data questo è uno schema che io ho fatto vedete ah no non c'è la data però risale al 2013 era in un mio articolo e poi è stato ripreso <coughs> scusate c'è la voce che sta andando e poi è ripreso anche nelle linee guida dell'agid de, su, sull'open data hanno cambiato la grafica ma il grafico è sostanzialmente lo stesso e eh, come vedete iniziamo a distinguere primo, primo diciamo Prime due gambe dello schema, licenze da quelle che non sono tecnicamente delle licenze, cioè il, le dichiarazioni di rilascio in pubblico dominio, tipo il CC0 o la, la ODCPDDL, cioè Public Domain Dedication, non sono davvero delle licenze, perché sono più una rinuncia al diritto. Licenza è, allora tornando alla nostra metafora, licenza equivale ad avere, essere proprietari del parco e dire io ti concedo di entrare liberamente questa roba qui è diversa, vuol dire che tu rinunci e dici questo parco non è neanche mio, è di tutti, è una roba diversa, sono i commons, quelli che nel diritto inglese venivano chiamati commons, cioè i prati in cui tutti potevano far pascolare le bestie, le commons land erano, erano aree verdi fuori dalle città in cui non erano, non erano di nessuno, non erano né proprietà pubblica né di qualche privato, erano di tutti, e quindi... Era pubblico quello che noi chiamiamo. Le chiameremmo invece aree demaniali. No? Le spiagge, in teoria. Le spiagge non sono né di nessuno. Sono date in concessione, ma fino a un certo punto. Ma la parte dove c'è la battigia, in realtà quella è area demaniale. No? Quindi sono di tutti, ma di nessuno, <coughs> quindi il rilascio pubblico dominio è una cosa ben diversa dalla licenza, anche dal punto di vista proprio giuridico, perché tu stai rinunciando a un diritto, la licenza invece. Ti mette in un'ottica di licenziante e licenziatario, cioè tu rimani titolare del diritto e sei licenziante e dai un'autorizzazione al licenziatario, ai licenziatari, perché siamo nel mondo delle licenze open, quindi sono rivolte a tutto il mondo, cioè non si sa chi c'è dall'altra parte. Chiunque arriva su quella pagina, su quel sito, su quell'opera musicale, su quella banca dati, diventa licenziatario nel momento in cui utilizza l'opera. E vedete che. I sottinsiemi delle, delle, delle licenze sono quei due lì. Quelle con richiesta di attribuzione e applicazione della stessa licenza, share like, diremmo nel linguaggio Creative Commons, nel mondo del software libero diremmo clausola copyleft, no? la clausola copyleft nella, nella licenza GPL fa esattamente quel lavoro lì. No? Ti obbliga a mantenere la stessa, la GPL se tu fai software open, open source che parte da una licenza gpl ti obbliga a fare le a rilasciare anche le, eh, le modifiche quindi i tuoi software derivati con una licenza gpl è un modo per mantenere a cascata eh, queste, queste libertà e poi da questa parte in mezzo abbiamo le licenze solo attribution con mera richiesta di attribuzione c'è una domanda là? Dimmi. Sì. chiedo scusa: una Dimmi. curiosità sul diritto di estrazione di una parte Preponderante di un archivio e quindi nel caso di applicazione di una licenza sceglierai che la necessità di... Scusa, hai detto parte preponderante volutamente? Perché sì, la legge... Ok. Sì, Perché eh, no, è diverso. Sostanziale, sostanziale è diverso che sì, preponderante. Quantitativo e non quantitativo, sono d'accordo. Però eh, l'ipotesi, ad esempio, se io estraggo mm. una parte sostanziale dell'archivio, tuttavia questi dati poi li disaggrego e li eh, riassemblo. In un database che ha delle, delle logiche relazionali nuove che gli ho imposto io. Quindi il eh. contenuto è in parte sostanziale acquisito, <coughs> ma eh, il, il prodotto finale non ha più quell'architettura. Eh, è lì, boh, eh, nell'esempio che hai fatto, potrebbe esserci addirittura attività creativa, non so neanche se sia. Cioè, Scusami, cioè, tu c... è un... No, no, no, è, è interessante è il caso, complicato. però ehm, cioè, tu sei partito da qualcosa che era. Sì. Eh, non creativo perché no. hai semplicemente estratto non so, classico da, dati bibliografici sì, esatto, eh, codice il codice SBN, il nome dell'autore però stato tu li riorganizzi secondo stato un stato criterio quando anche fosse creativo dato il sistema geografico io quello che mi interessa paradossalmente in questo caso non è la struttura creativa del database, è il singolo dato li prendo da una parte per comodità eh. però quei dati Ho li riorganizzano eh, ehm, il fatto è che sì. allora, anche se tu li riorganizzi, però da dove li hai presi conta eh, certo. perché il concetto di estrazione è esattamente quello. Poi tu puoi, si può sostenere a volte sì. che non sì. si Niente riesca con... a riconoscere dove li hai presi, eh. no? Adel... Il dati geografici, è un classico, Beh, allo... ma no? Ma neanche ha... allora, se io ho bisogno delle coordinate geografiche di uno stadio, di, di una farmacia, di qualcosa che mi serve da mettere su OpenStreetMap. Posso anche andare a prenderle da, da Google Maps, posso anche andare a prendere dalla mappa della Di Agostini. Aspetta, fammi finire. Il discorso qual è? Se lo fai ogni tanto con singoli dati sparsi, effettivamente è molto difficile per Di Agostino o per Google venire a dire: Ah, ma tu quel, quella singola farmacia l'hai presa proprio dal mio. però non è un caso che loro ogni tanto mettano delle vie sbagliate delle farmacie che non esistono certo. dei sentieri che non esistono perché? perché sanno che se tu vai a beccare proprio quello esatto, sono dati civetta loro hanno modo di dirti sì guarda l'hai preso dal mio perché in realtà quella farmacia lì non esiste l'ho messa io per, per vedere perché se c'erano che... i tonni come te che venivano a prenderli però lì siamo su un piano diverso perché siamo su un piano più della prova ah, no, certo. ok? Non però riesco. è un'interessante valutazione su cosa si ma infatti su cosa si intenda per derivazione nel mondo delle banche dati è una... possiamo stare qua ma è più un discorso di filosofia che di, di diritto no, cioè ci vogliono filosofi del diritto che stanno via è un tema molto complesso molto interessante perché appunto fare il remix di un brano musicale è indubbiamente un'opera derivata vabbè si assomiglia un po' a fare il sampling di un brano musicale estrarre un, un piccolo frammento per fare una base che poi alla fine non riconosci nemmeno più è una roba diversa però ripeto, stiamo entrando sulla filosofia ok, niente, comunque questo è lo schema e rispetto a quello che vi stavo dicendo prima arriverò a concludere questo cioè che dobbiamo stare molto molto attenti alle licenze con causa Share alike e, e, e io le metto dentro tutte eh. cioè la, la... lì ho lasciato ancora la IODL1, la ODL2 la ODL1 addirittura è stata fra virgolette ritirata cioè se andate sulla pagina c'è scritto proprio la ricenza è stata, non, non è più presidiata, non, è stata, non, non, è, non consigliamo più di utilizzarla, era stata scritta oggettivamente male eh? Non si offendono coloro che l'hanno fatta perché so anche chi sono e magari sentono questo mio seminario ma non si poteva vedere ehm, La IODL2 è un po' meglio, la IODL2 è, è, è diversa nel senso che non è la semplice evoluzione della IODL1 perché è proprio diversa, vedete che è dall'altra parte però anche lì, essendoci adesso le BY che funzionano anche sulla banca dati, non ha minimamente senso andare a usare una licenza che, che conosce solamente la piccola cricca della pubblica amministrazione italiana per un, progetto, per un progetto open data italiano. Ahimè ci sono ancora pubblica amministrazione che le stanno utilizzando. Io quando sono stato coinvolto, assieme all'amico e collega Carlo Piana, in un progetto che si chiamava Frigis, ehm, che era un progetto interregge capitanato dal TIS di Bolzano, e eravamo stati incaricati di fare una valutazione sulle licenze da utilizzare per i dati geografici e um, all'epoca la richiesta fu di fare una licenza per i loro dati geografici e noi siamo stati cioè, siamo stati noi a dire no <ride> cioè cerchiamo di vedere se, se prima non c'è una licenza che è già stata fatta e che si può utilizzare al, per fare quello che volete fare perché bisogna anche contrastare la cosiddetta Pro proliferation, License Proliferation, cioè evitare che si scrivano licenze ogni volta, per, per ogni singolo progetto scriva una licenza che poi vai a leggere e fanno sostanzialmente tutte le stesse cose, questo in campo informatico è quello che vediamo da circa 30 anni cioè ognuno si fa la sua cavolo di licenza open source, poi vai a vedere e fanno tutte più o meno la stessa cosa solo che essendo scritte in modo diverso poi sono tra di loro incompatibili e diventi matto a, fare poi, a, a mettere insieme codice sorgente che viene da, da, da, da licenze separate. Questo per noi avvocati è la pacchia, eh? cioè andate avanti a utilizzare le licenze incompatibili, così poi dovete venire a chiedere consulenza e, e noi ci facciamo pagare ore per risolvere questo problema. Quindi in ottica di attività professionale, io caldeggio la, la, la, la scrittura di licenze che sono incompatibili tra loro. In ottica invece di promotore e divulgatore eh, di progetti op open, invito caldamente a non continuare a scrivere licenze che si duplicano e diventano poi incompatibili tra loro. Per fortuna nel mondo del, dei dati siamo riusciti a contenerle però questa deriva tipo quella della IODL cioè di fare una licenza nazionale è una deriva che è già sfuggita di mano cioè c'è come c'è la IODL d'Italia il governo francese si è fatto la sua, il governo tedesco si è fatto la sua il governo inglese si è fatta la sua e quindi a volte queste licenze non si parlano se per di più sono delle licenze che hanno una clausola share alike o simile. Ancora peggio, perché se c'è una clausola share alike, cosa succede? Succede questo: succede che io una, una licenza con clausola share alike e me la porto dietro per i secoli dei secoli. Cioè, visto che la share alike dice, visto che, scusate, queste clausole dicono che qualsiasi database derivato deve avere la stessa licenza, vuol dire che tutti quelli che vogliono partecipare al mio progetto o stanno a questa regola, o se no, forcano o se no fanno una cosa separata, oppure io sono costretto a tenere i dataset sempre separati. Adesso sto facendo consulenza ad un ente pubblico che vuol fare un progetto molto bello, ovviamente non posso dirvi perché sono soggetto a segreto professionale perché sto agendo come avvocato, però un progetto molto bello di come dire, raccolta e assemblaggio di dati, che sono sia geografici che meteorologici che fisici in, in, in generale, e purtroppo ci scontriamo con questa differenza di licenze e Alla fine l'unica soluzione, soluzione è quella che in alcuni casi c'è, dobbiamo tenere separati i dataset, cioè dobbiamo, non, non, non si può mescolarli e dobbiamo quindi mettere fuori ogni volta un, uno script che, che faccia vedere all'utente che un pezzo del dataset arriva da qua e un altro pezzo del dataset arriva da qua, inibendo tutta una serie di attività di modellazione e di calcolo che necessariamente mettono insieme i dati. No? Perché, se ti devo dare delle misurazioni di temperatura e di pressione che mi arrivano da due dati separati, da due dataset separati, questi dataset non si mischiano, certe cose non le posso fare. Oppure devo dare lo script all'utente, il software, se lo fa lui. Allora gli faccio scaricare il software, i due, le due banche dati, lui sulla sua macchina si fa una cosa che, fare che, che io potevo fargli, potevo fornirgli liberamente, tranquillamente sulla mia piattaforma. Quindi, occhio a. Eh, alla scelta della licenza, perché questo è, è uno schema che si trova anche all'interno delle linee guida sull'open data, la fonte originale in realtà è un articolo di Federico Morando che trovate linkato qua, Federico Morando anche lui viene da qui, viene dal, dal NEXA di Torino, del centro NEXA del Politecnico, del Politecnico di Torino, adesso ha preso una strada separata, però ecco, era molto bello questo schema, molto semplice, è una, una tabella che ci fa vedere con i classici colori verde, giallo e rosso, metafora del, del semaforo, cosa posso fare, cosa non posso fare, quali libertà mi posso prendere. E come vedete, le licenze, eh, i, eh, scusate, ODBL, CC BY SA, eh, non si parlano quasi mai. Cioè, la, la CC BY SA è quella che ha più rosso, perché è quella che permette meno elasticità sul discorso della derivazione. La ODBL è gialla, perché? Perché in realtà la derivazione l'hanno la scomposta in database derivato e prodotto eh, e prodotto non prodotto derivato eh, vabbè, è un'altra parola cioè sostanzialmente distingue il fare un database separato dal fare una mappa o un'immagine separata creare un'immagine prendendo da OpenStreetMap e allora su quello è un po' più elastica quindi diciamo che sono tutte e due dal mio punto di vista da non utilizzare ma tra le due è meglio la Udbl della CC BY SA se proprio dobbiamo farlo, ma ripeto, se, se iniziassimo a entrare nell'ottica che il top è usare una cc0 una CCBY, ci toglieremmo un bel po' di problemi, quindi il mio consiglio è quello, e che era esattamente la conclusione a cui eravamo arrivati per il progetto Frigis del, del, del TIS di Bolzano, era quello che la cosa migliore per fare dati, dati open è il cc0 perché libera molto Soprattutto se parliamo di progetti di pubblica amministrazione, alla pubblica amministrazione che le frega, che, gli, che può fregare del avere la citazione del riconoscimento, tanto i dati si sanno che arrivano da loro, perché loro comunque li espongono, per legge devono metterli fuori, quindi questa cosa dell'attribution è addirittura a volte ridondante e superflua, e invece a molte pubbliche amministrazioni ci tengono tanto che l'attribution venga, venga riconosciuta. Però in tutti quei casi in cui invece i dirigenti della pubblica amministrazione hanno quest'ottica un, un po' open, un po' aperta, CC0 è la soluzione migliore. In mancanza, se proprio dobbiamo, al massimo una CCBY, dove, dove al massimo appunto si chiede la semplice attribuzione, il semplice riconoscimento della, della, della fonte. Tutte le altre, come vedete, hanno troppe caselle rosse per, o gialle per poter essere considerate delle alternative buone. Poi, ripeto, ognuno può fare, anche, potremmo allungare lo schema e mettere anche quelle tipo CC BY NC, eh, non commercial, non derivatives, anche quelle sono delle Creative Commons e hanno lo stesso, fanno lo stesso mestiere. Ma non siamo nemmeno più nell'ambito dell'open data, perché la, la definizione di open data dice che tutte le, le, le licenze che hanno non commercial e no nuove derivatives non sono considerate open data. Altro problema, molte volte quando io dico questa cosa vedo la gente stracciarsi le vesti e dire ma come? Ma le share like sono, sono fatte per mantenere open, perché è, come, è la stessa cosa che succede nel mondo del, del software libero. No? Nel software libero si è scelto di fare il copyleft con una clausola propagativa tipo le, le, le share alike. E allora la stessa cosa bisogna farla anche nelle banche dati. Sì, piccolo problema è che il software e i dati sono due cose diverse. Software e banche dati sono tipi di opere diverse e lo share alike, cioè il copyleft, la clausola copyleft all'interno della GPL ha una funzione diversa rispetto alla clausola share alike che può avere, eh, che si può mettere in una, in una licenza per una banca dati. Per il semplice motivo che la, la clausola copyleft della GPL o delle licenze di software libero serve a mantenere aperto il codice sorgente e senza codice sorgente il, il software, come dire l'openness, l'apertura del software verrebbe bloccata al primo step perché la, la, parte, la parte giuridica eh, cioè avremo open solo la parte giuridica ma non avremo la parte tecnologica cioè, non, non ci garantirebbe la possibilità di modificare il software perché non abbiamo il codice sorgente quindi il mantenere lo share alike o nel, nel linguaggio più, più appropriato il copyleft sulle licenze di software è vitale per il software libero se non ci fosse quello molti progetti software libero si sarebbero incartati e succederebbe quello che è successo per un, per un pezzo del sistema operativo di Apple, che come sapete ha preso il codice sorgente di un progetto che era BSD, che era accademico e aveva una licenza che era tipo CCBY e ha chiuso il codice per infilarlo nel, nel, nel, nel macOS, nel, nel sistema operativo di Macintosh. Eh, quello è un problema, ma nel mondo software le logiche sono diverse da quelle delle banche dati. Le banche dati non hanno il codice sorgente, al massimo hanno i metadati, ma è una roba diversa che non gestisco attraverso il, il, lo share alike ma lo gestisco attraverso le, le linee guida rispettando il, il, i criteri di, di metadatazione e anche di rispetto dei formati open quindi questo è secondo me l'argomentazione più forte ehm, poi capisco che ci siano anche delle questioni a volte politiche e a volte di irrigidimento di, una, di, una, di un meccanismo cioè adesso tornare indietro cioè OpenStreetMap cambiare licenza ci metterebbe un bel po' di tempo e, non sono, e probabilmente all'interno della community non tutti sono d'accordo, quindi scegliere una licenza è una, è una scelta che poi ti vincola per un bel po' di anni, okay? e vincola tutti coloro che vogliono collaborare con te, a volte ci sono delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti che vogliono partecipare a un progetto come OpenStreetMap, ma non lo possono fare perché la licenza non è... Non è non è congeniale a quello che la pubblica amministrazione, alla mission che la pubblica amministrazione si è assunta o alle scelte strategiche e politiche di quella pubblica amministrazione. Quindi, questione molto, molto delicata.